Mi dite quando posso incominciare, buongiorno. Non c'è problema, con no. calma, non c'è problema. Allora quando siete pronti incominciamo, possiamo andare? Allora buongiorno di nuovo, buongiorno a tutti, vi do comunicazione dei dati che abbiamo collazionato sulla base delle eh, informazioni pervenute dalle Regioni e dal Ministero della Salute. Oggi vorrei incominciare con una buona notizia. Dalla Regione Lombardia e mi conferma anche l'assessore alla salute della Regione, è arrivata comunicazione di 37 persone guarite, quindi i numeri della Regione Lombardia sono complessivamente 305 persone contagiate 37 guarite e questa è una ottima notizia che conferma le cose che dicevo ieri in ordine al percentuale di quelle che sono eh, le guarigioni che ci auguriamo che siano sempre più repentine e tempestive. Devo anche dire un'altra cosa che rispetto a questi dati c'è anche una validazione dei dati da parte dell'Istituto dell Superiore di Sanità, validazione sui contagiati ed è per questo che sono stati dati è stata data comunicazione dei dati del, dei contagiati che all'Istituto Superiore di Sanità risultano confermati alla data di mezzanotte di ieri, sono 282 sui 282 campioni che sono stati analizzati. In totale abbiamo 528 persone positive e di queste 474 sono eh, in eh, assistenza, ancora risultano positive, la stragrande maggioranza 278 persone sono in isolamento eh, domiciliare e quindi non hanno bisogno di cure e ricoveri in strutture ospedaliere, ce ne abbiamo poi 159 che sono ricoverati con sintomi eh, e 37 in terapia intensiva. I numeri, come ho detto prima, sono, dando il dato dei positivi, 305 in Lombardia, in Veneto 98, in Emilia Romagna 97, in Liguria 11, rispettivamente 3 per il Lazio, Tre per la Sicilia, ma anche qui c'è stato comunicato per la Sicilia che dei tre due risultano eh, guariti. Toscana 2, Campania 2, Piemonte 2, uno in provincia d'Orona di Bolzana e uno in, in Abruzzo. Questo è il, il dato che riguarda il bilancio delle persone che sono contagiate. Voglio anche dare conto di quello che è il dato complessivo delle risorse messe in campo. Come voi sapete quando noi gestiamo l'intervento di protezione civile lo facciamo con le nostre strutture operative, quindi in particolar modo con le forze armate, le forze di polizia e i nostri volontari. Li voglio citare e ringraziare tutti quanti ancora una volta per lo straordinario contributo che stanno dando dall'inizio dell'emergenza abbiamo un totale complessivo delle strutture operative per oltre 774 uomini e donne e oltre 180 mezzi, il nostro volontariato che è utilizzato nei porti e nelle altre attività abbiamo un totale di 800 volontari e volontarie che sono impiegate nelle attività. Voglio ricordare che siamo arrivati quasi ai 3 milioni di passeggeri controllati nei nostri aeroporti e nei nostri porti siamo a più di eh, 100.000, quasi 110.000 passeggeri. Eh, quindi queste sono le informazioni che... Eh, credo che siano molto importanti e significative, soprattutto riguardo alla prima notizia delle persone guarite eh, un paio di domande e poi vi lascio Nel microfono Scusi, Giuliano Bormioli agenzia Nova e risultano ulteriori decessi rispetto al contenuto allora, di sul ieri? Sul dato comunicato io ho qui un dato complessivo di 14 ma sui deceduti eh, noi stiamo poi aspettando anche gli esiti da parte di Istituto Superiore di Sanità per avere l'accertamento ufficiale. Dottore, Prego. Mi scusi, io volevo un po', come dire, o sono in confusione io oppure <ride> c'è qualcosa che, che non quadra, mi scusi se mi permetto. Questi dati, i dati sui positivi okay, vengono certificati dall'Istituto Superiore di Sanità che ci dice una cosa o vengono certificati dalla protezione civile e dal governo? La seconda domanda che le faccio è questa rispetto ai tamponi. Siccome stamattina abbiamo ascoltato anche il professor Ricciardi e di fatto ci ha detto questo: che Germania e Francia sono state più brave di noi in questo. Io l'ho fatta proprio io questa domanda. Lui mi ha detto in che senso? sì, sono state più brave di noi perché hanno fatto meno come dire, tamponi a chi, hanno fatto i tamponi a chi. Sapevano, insomma, erano mirati, questo ci ha detto di fatto il dottore. Quindi vuol dire che noi ne abbiamo fatti troppi? Perché siamo a no, questo punto? Allora, dico, non è molto le chiaro, subito, le chiedo scusa dottore. È, è chiarissima la cosa, glielo spiego subito. Intanto l'Istituto Superiore di Sanità fa parte del sistema di protezione civile. Lo ripeto ancora una volta perché forse sembrerebbe eh, a tutti, può sfuggire, la protezione civile è tutte le istituzioni la comunità scientifica quindi anche l'Istituto Superiore di Sanità e i cittadini, siamo tutti quanti noi protezione civile, quando c'è l'intervento di protezione civile entriamo tutti quanti in modo coordinato, l'Istituto Superiore di Sanità fa un riscontro, non vi, ho, eh, vi ho fornito tutti quanti gli elementi, a mezzanotte di ieri 282 casi positivi sulla base delle controverifiche, controanalisi, istituto superiore di sanità su 282 che erano eh, le, i campioni che erano arrivati dalle regioni, quindi non hanno confermato tutti i dati delle regioni, semplicemente che l'istituto superiore di sanità sta ricevendo perché poi arrivano le, i campioni, arrivano l'istituto a Roma e vengono fatte le analisi, quindi non c'è alcun tipo di ragionamento sull'uso dei tamponi lo sapete siamo andati sempre con quel criterio di massima precauzione, siamo andati a tappeto a fare i tamponi nelle regioni per le regioni sono andate, correggo, a tappeto su, in alcune aree per delimitare l'area del focolaio quindi questo è quello che si è fatto, il Ministero ha anche poi chiarito Credo che da ieri, se non ricordo male, ci sia questa nuova disposizione sull'uso dei tamponi e ci adeguiamo per la verità a quelle che sono le norme dell'organizzazione. Assolutamente no, perché mi vuole far dire che avevamo sbagliato? Non si tratta di una correzione, si tratta di una volta che noi abbiamo individuato le aree rosse, abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, si torna in una situazione di normalità per quanto riguarda eh, le verifiche con i tamponi. Tutto qua, nulla di sbagliato eh, è stato fatto e nulla di sbagliato credo che possa essere fatto e dovrà essere fatto in questa situazione. Le ultime due. Iana allora, eh, Gagliardi, Sky Tg24. Volevo chiedere, lei ha parlato di 37 guariti su 305 in Lombardia, que però questo dato, guariti in che senso? È in riferimento a che cosa? ai dati del ISS o a quelli della, della Regione? Sono i dati forniti dalla Regione perché mi è stato spiegato tecnicamente che la guarigione non viene certificata all'ISS perché la, tecnicamente la guarigione avviene se a distanza di 24 ore si fanno due tamponi e il tampone è negativo. E Quindi, potevano essere falsi, falsi positivi? Assolutamente fine. no e chi le dice che non erano in atto con un'infezione veriale da prima da quando li abbiamo scoperti. Quindi hanno sviluppato gli anticorpi questo significa che ci sono delle persone che riescono a superare brillantemente la, mal la malattia senza alcuna conseguenza, senza neanche doversi regare eh, negli ospedali. Questo mi sembra una notizia veramente molto importante. Quindi è corretto a questo punto dire che in Italia ci sono 40 guariti, più i 30%. Esatto. Okay. Per noi è corretto ovviamente sulla base delle, delle analisi e, che vengono fatte dal sistema sanitario regionale della Lombardia, che è uno, come sapete, di quelli di eccellenza nel nostro Paese. Ultima domanda. Angela Mante Reuters, lei prima ha parlato delle forze in campo del messe dalla protezione civile. Quante di queste persone stanno, sono impegnate nella ricerca del paziente zero in questo momento? In che modo lo stanno facendo e che ipotesi state facendo al riguardo? Allora io qui non ho messo la parte sanitaria e anzi colgo l'occasione oltre che per ringraziare Diciamo quelli che usualmente collaborano col sistema di protezione civile, io ve li ho menzionati, ve l'ho detto, ci sono tutti quanti i medici e il personale sanitario, stanno facendo un lavoro straordinario, si stanno impegnando in un modo eccezionale, non dormono notte e giorno perché purtroppo non dormite neanche voi notte e giorno come anche noi facciamo poco riposo, quindi è eh, e del personale in aggiunta al personale sanitario. Che ringrazio veramente per lo straordinario apporto che stanno dando. Jacopo, Grazie. Jacopo. Sì, eh, solo, solo un chiarimento perché eh, non capisco a questo punto e distinguo fatti anche da Ricciardi prima perché eh, praticamente l'Istituto Superiore di Sanità ha confermato 282 casi. Eh, mentre le Regioni ne danno 528. Però l'Istituto Superiore di Sanità ha confermato tutti i casi che, che ha esaminato, quindi non capisco il... Dal, tipo, punto, di vista, no, scusate, dal punto di vista contrarci. della comunicazione ufficiale noi stiamo dando una informazione assolutamente trasparente ma per l'Organizzazione Mondiale della Sanità il dato che viene, deve essere dato è il dato validato dalla dal nostro come dire, istituto superiore di sanità quindi eh, il nostro istituto superiore di sanità sta procedendo con, i da con le verifiche e confermerà come credo che sia anche visto i risultati odierni i dati che noi stiamo dando quindi per noi credo che la, è stato detto dal presidente del consiglio dei ministri ma sapete è la il canone dell'azione della protezione civile, massima trasparenza, abbiamo dato i dati altrimenti vi lascio immaginare che cosa sarebbe successo se noi avessimo comunicato i dati dell'Istituto Superiore di Sanità e le regioni come correttamente fanno avrebbero poi comunicato i dati propri. Grazie, grazie a tutti.